Allora, eh, in questo breve video vediamo qualcosa per quanto riguarda la dichiarazione delle variabili in Python. Abbiamo detto che non è necessario dichiarare le variabili preventivamente, però bisogna fare attenzione a una cosa. Allora, vi faccio vedere, apriamo un attimo un nuovo file, in modo da scrivere eh, del codice. Eh, supponiamo di voler scrivere un programma molto semplice che prende eh, due dati in ingresso, due numeri quindi a uguale input inserisci primo numero b uguale input questa volta però qua ci deve essere scritto secondo e una volta che ha preso questi due numeri in ingresso Uh, si va ad assegnare a una variabile C il uh, risultato dell'addizione e poi si chiede di stampare C, quindi di stampare uh, la somma di questi due numeri. Allora, ehm, proviamo a eseguire questo programma. Mm, mi chiede ovviamente di salvarlo. Facciamo somma. Sì, sostituiscilo. Ok. Uh, lo andiamo a eseguire e mi chiede inserisci il primo numero. Mm, io metto 3, inserisci il secondo numero, metto 8 e vedete che come somma non mi ha stampato 11 come avrebbe dovuto, ma ha stampato 38. Per quale motivo? Perché eh, non avendo dichiarato in alcun modo il formato delle variabili A e B, Python in default ha deciso che eh, fossero stringhe. Di default prende tutti gli input come se fossero stringhe. Di conseguenza quando è andato a fare questa operazione non ha sommato due numeri ma ha concatenato due stringhe, la stringa che contenente il carattere 3 con la stringa contenente il carattere 8. Con il risultato eh, che C è la stringa che contiene i caratteri 3 e 8. Se voglio invece che Python operi con dei numeri, devo specificare eh, quando do l'istruzione di input che eh, il dato in ingresso è un numero. Quindi, se è un numero intero, eh, scriverò utilizzerò la funzione INT e aprirò la tonda e inserirò dentro la funzione input è la stessa cosa. Uh, la farò uh, con l'istruzione input che riguarda il secondo numero e a questo punto uh, vado ancora a salvare e a eseguire allora usiamo gli stessi numeri di prima 3, 8, 9 e come vedete adesso il risultato numerico è corretto eh, quindi utilizzo la funzione int se sono numeri interi altrimenti se penso di utilizzare anche numeri reali qualsiasi, quindi numeri con la virgola eccetera si utilizza la funzione float eh, float non mi impedisce di inserire dei numeri interi quando l'utente va a digitare ehm, i due dati in ingresso ma semplicemente li eh, salverà come Uh, numeri reali quindi cosa cambia andando a eseguire cambierà vedrete adesso io metto comunque gli stessi numeri di prima uh, quello che cambia è che il formato del risultato sarà anch'esso uh, un numero reale quindi viene mh, dato con una cifra decimale in questo caso perché poi ovviamente essendo un numero intero la prima cifra decimale è nulla